E buongiorno mondo finalmente l'ho tirato fuori si sì, il camper più bello del mondo eccolo qua il puffo burlone e siamo pronti io e la simo per andare a farci un giro relax sul lago maggiore è il primo viaggio in camper per simona che è sempre andata in viaggio in campeggio ma con la tenda ma non ha mai provato l'ebbrezza di un van bello come il Puffo Burlone quindi ci mettiamo in viaggio e a dopo ragazzi mi stavo anche dimenticando di dirvi che questo non sarà uno dei miei soliti viaggi van più bicicletta di quelli dove faccio tutto il giro del lago maggiore scordatevelo stavolta questa volta come vi ho detto stiamo andando a rilassarci e quindi abbiamo portato sì le biciclette ma per farci dei giretti per andare al bar a fare colazione sappiatelo eh no? non è che poi mi dite sotto nei commenti ah ma così sono capace anch'io bravi fatelo anche voi rilassatevi siamo arrivati Ebbene sì, siamo arrivati all'agricampeggio, abbiamo già parcheggiato, non vi abbiamo fatto vedere niente, ma non per colpa mia, per colpa della mia cameraman qua dietro che se la ride e non ha ripreso assolutamente niente, ci stiamo piazzando, accendiamo il frigo, tiriamo fuori il tavolino, facciamo tutte le cose che si fanno col camp perché non stiamo qui a spiegarvi e, e niente, ci facciamo un aperitivo, un birrettino e un po' di patatine, a dopo! E come avete visto, siamo veramente pronti all'aperitivo. Ok, dopo un bel aperitivo, iniziamo a ragionare. Stiamo cenando, facendo finta di essere salutisti. Lei sta scofanando, guardate. E... Ovviamente con altre due birrette perché le birrette ci stanno sempre, siamo un pelino tristi e non tanto preoccupati perché il frigo ha deciso di non partire, oggi pomeriggio a casa ha funzionato benissimo e adesso qui non vuole partire, non vuole saperne e vediamo, infatti ci beviamo tutte le birre prima che diventino calde e pazienza, a dopo! Many tic Molto bene ragazzi, vi avevamo detto che saremmo venuti al lago per riposarci, rilassarci e così stiamo facendo, aperitivo, cenetta e ora siamo già nel letto del nostro puffo burlone a leggerci i nostri ebook reader, anche la Simo si sta leggendo il suo, lo faccio vedere le mutande e... <ride> e domani andremo a farci un giro in bicicletta, non so se è Angera o da qualche parte giù di là e quindi a questo punto Buonanotte! The next morning. E buongiorno mondo, siamo quasi pronti per fare la colazione qui sta per venire su il nostro caffè che ci aiuterà a riprenderci da queste facce crepate e dopo prenderemo le bici che sono ancora caricate sul camper e ce ne andremo a fare un giro o al parco del golfo della Quassa oppure ad Angera adesso decidiamo ma prima dobbiamo svegliarci quando ci siamo inquadrati decidiamo cosa fare lei cazzeggia il telefono io preparo la colazione per tutti buona giornata guardate che mezzo che è arrivato più vecchio ancora del puffo burlone si vede ok ce l'abbiamo fatta abbastanza tardi perché è abbastanza tardi vero Simo? Tardissimo è tardissimo ma continuiamo a ripetervelo siamo qui per rilassarci e adesso siamo sulla ciclabile direzione direzione uh, Angera Angera prima però com'è l'altro paese? Ronco <ride> Ronco, te lo do io il promemoria <ride> e comunque sembra essere ranco, non ronco e quindi niente vino. Siamo arrivati ad Angera e quanto è stata dura arrivarci? Tanto. Riesco Ragazzi non ve l'abbiamo detto ma abbiamo già mangiato in compagnia del buon Marcolone Ciao E di Eva che è lì che fa la tiktoker E, e niente non vi abbiamo fatto vedere che mangiavamo perché non era neanche il caso Quindi buona giornata No ragazzi non vado così forte in bici Siamo in macchina stiamo andando dove? al Lido di Monvalle Lido di Monvalle, andiamo a rinfrescarci un po' perché nonostante le previsioni fa un caldo della Madonna fa un Fatti caldo me. della Madonna ah! e quindi andiamo a bucciare almeno le gambe fino alle ginocchia dentro al lago Eh sì ragazzi, non so che video verrà fuori di queste due giornate perché ci stiamo proprio solo rilassando, non stiamo facendo un tubo, siamo qui al lago con Marco e Eva e niente, ci rinfreschiamo un po' da questa giornata torrida di caldo quasi ormai estivo. E, e niente. Eva è fresca l'acqua! Caldissima! Ragazzi abbiamo salutato Marcolone e adesso stiamo andando in bicicletta a vedere il Sasso Cavallazzo e un giretto qui nel parco che rifaremo comunque domani e, e dalo perché per fare il video la Simo mi ha dato strada ed è là davanti che mi aspetta. voglio neanche stare soltanto stare qua già mi viene l'ansia vedere tutte quante queste cose così c'è una cosa c'è una forma d'ansia immensa mi devi credere immensa ragazzi stiamo facendo i vecchietti ma solamente perché si è messo a diluviare adesso sta un po' smettendo ma guardate là in fondo come è ancora tutto nero la Simo è qua in fondo un po' triste perché siamo bloccati dentro il camper, ma abbiamo ordinato le pizze perché non abbiamo voglia di cucinare questo tempo, quindi mangiamo e buonanotte a tutti. The next morning. E buongiorno mondo, ha piovuto tutta la notte, per fortuna non ero in tenda ma bensì in camper come sapete. La Simo è sempre triste da ieri sera per queste giornate uggiose. Adesso ha smesso di piovere ma la temperatura è scesa di 13 gradi rispetto a ieri, fuori ce ne sono 15. Stiamo facendo colazione con plum cake, yogurt e caffè e poi decidiamo se andare in bicicletta o a piedi a fare il giro del parco perché sarà tutto pieno di fango, tutto pieno di fango. Quindi. E quindi vediamo se caricare le bici già sul camper e andare a fare il giro a piedi o farci il giro con la bici e infangarci tutta la schiena. Ci sono la cresta di fango fino qua così. Vi facciamo sapere dopo. Ciao ciao ciao ciao. Molto bene ragazzi ci siamo presi un po' di coraggio e nonostante i 17 gradi ma percepiti 15 da Simone e almeno 10 da Simona perché è una freddolosa abbiamo preso le bici e ci stiamo dirigendo verso Ispra attraverso il parco della Quassa che è questo qua davanti guardate sembra autunno pieno, pozzanghere e Simona almeno ha i parafanghi, io no e tornerò con tutta la striscia di fango sulla schiena e quindi pedala Giappino, pedala Simona, a dopo. E dopo ben due settimane di caldo torrido primaverile di quello che è 35 gradi che ha fatto scognare tutti quanti Abbiamo tirato fuori il camper, ieri ce la siamo godute e oggi Guardate qua che bella giornata autunnale, autunnale piena Freddo! Ragazzi abbiamo deciso di seguire il percorso per le fornaci che era segnalato solo pedonale e in effetti come state vedendo in bici non è che si possa passare anzi anche portarle a mano diventa un po' complicato ma dovremmo farcela la Simo è già là in fondo e, e niente vediamo se si viene fuori senza arrabattarsi dentro il lago a dopo. oggi la Simo Mimena le ho fatto fare tutto quel pezzo sul lungo lago, solo pedonale quindi con le bici a braccia e adesso l'ho portata in questa salita all'11% e ecco come sta affrontando l'ultimo pezzo i primi 100 metri però li ha fatti pedalando di più di 100? che stronzo! almeno 600! <ride> non è 600 neanche tutta la salita? va bene, va bene, comunque... Metà salita l'ha fatta pedalando e adesso sta faticando. Ma all'11% chi è che non faticherebbe? Adesso la porto a prendere il gelato. A dopo. Adesso a respirare. Oggi dobbiamo proprio rendercela complicata. Eh? Adesso siamo scesi dal mausoleo e... Mi tocca portare giù le bici a mano e la Simo viene giù a piedi la ruffiana dove l'hai lasciata la bici? lì e chi la porta giù? Giappino per favore ci siamo meritati questo aperitivo si sì. 3. Eh. Eravamo arrivati di qua però vero? Non lo so. Sì, sì. e all'alba delle due quasi siamo pronti a farci un bel piatto di pasta molisana con pesto carli gentilmente offerto da donatella e una bella bottiglia di vino ce lo meritiamo buon appetito a tutti è andato questo weekend? questo sì, weekend è stata una palla tremenda perché Simona non pedalava si faceva portare la bicicletta in spalla da me o da qualsiasi persona travassa in giro con figlia a carico è una bugia questa lo sai non è una bugia è la pura pura verità adesso cosa facciamo? adesso finiamo di bere il vino ci beviamo un caffè che è già pronto della Super Mokka stiamo scaricando un po' di foto per fare un po' i social networks worser E e sì, scusa social networks worser ok e... e poi? e niente facciamo ancora una passeggiata <ride> sistemiamo tutta ba la baronda che la Simo ha creato nel campers le bici le ho già caricate smontiamo tutto partiamo entro le 5 perché sennò no qua ci fanno pagare un'altra giornata e ci sgonfiano le gomme del camper se no grazie prego eh già ragazzi sto impostando il navigatore in direzione casa il nostro weekend si conclude qui sono le 5 e 10 siamo già sforati di 10 minuti dal check out dell'agricamping del lago Maggiore e niente Un'ora e 11 e siamo a casa Game on ragazzi